Notizia fresca, notizia di questi giorni, la nuova emissione del BTP Italia. Parte proprio oggi, 14 novembre, l'emissione del bond anti-inflazione, pensato principalmente per i piccoli investitori privati. Il tasso definitivo, questo è stato spiegato in una nota del MEF, sarà stabilito con una successiva comunicazione all'apertura della quarta giornata di emissione, ossia nella giornata di giovedì 17 novembre. Dobbiamo capire... Eh, quanti e quali sono i motivi per cui ci sarebbe da aspettarsi una buona risposta da parte dei risparmiatori. Intanto il Tesoro ha fissato all'1,6% il tasso cedolare reale, anno minimo garantito da questa nuova emissione, con godimento 22 novembre 2022, il titolo e scadenza 22 novembre 2028, come detto, è un BTP indicizzato al tasso di inflazione italiana, quindi praticamente pensato come protezione per gli investitori. Si parte oggi con la prima fase del collocamento, che è dedicata a risparmiatori individuali e affini, e poi si continuerà con la seconda fase, che partirà come detto giovedì 17 novembre, per gli investitori istituzionali. Le domande più frequenti quali sono? In cosa consiste? Come verrà recepito dai consumatori? Se conviene o no? E allora, io ho chiamato Andrea De Gaetano per eh, cercare di rispondere a queste domande. Andrea, buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno Emanuela, buongiorno a tutti e grazie mille per l'invito. Allora, io ho dato praticamente ho parlato di quelle che sono le caratteristiche generali di questa nuova emissione di BTP Italia, intanto tu giustamente lo stavi studiando a tua volta in questi giorni, cosa ne pensi, in cosa consiste, lo lascio dire anche a te. Sì, allora a me devo dire che l'emissione piace, eh, come, come hai mh, anticipato tu nell'introduzione c'è cioè una cedola reale minima garantita dell'1,60%, ehm, è una mh, scommessa sull'inflazione, sull nel senso che all'1,60% viene sommato poi il tasso del, dell'inflazione eh, semestre per semestre e questo cosa vuol dire? Che, che eh, il potere reale d'acquisto di chi eh, detiene il BTP viene mantenuto all'1,60% anche in termini reali, quindi questo è un, un qualcosa di molto importante. Eh, quello che eh, mi piace è il fatto che la cedola eh, dell'1,60% sia una cedola che rispetto a precedenti missioni è stata aumentata, nel senso che mh, la, il guadagno che si ha dal, eh, da questo tipo di BTP è fatto di, da due componenti, una componente che si scarica sulla cedola, quindi è una cedola che viene attualizzata per il tasso di inflazione semestre per semestre e una componente che viene scaricata sul prezzo e quindi mantiene il valore del capitale invariato, quindi se c'è aumento dell'inflazione aumenta anche eh, in quota capitale il valore del BTP e, sì. eh, e nello stesso modo la cedola, quindi il fatto che le precedenti, le precedenti emissioni avessero una cedola molto bassa faceva sì che in caso di inflazione in calo ovviamente no, non ci fosse nemmeno quella garanzia minima di rendimento e dall'altra parte moltiplicando uno 0, per un tasso di inflazione la cedola in termini assoluti rimaneva comunque abbastanza eh, bassa e questo eh, per chi, chi piace appunto avere un flusso cedolare, quindi un, un flusso di cassa era un po a mio avviso un po' penalizzante detto questo negli ultimi mesi, negli ultimi anni l'inflazione è l'ultimo anno l'inflazione sta salendo più di, che ci si, ehm, più di quello che ci si aspettava e quindi a mio avviso eh, può avere senso mh, una componente di, di, di, di inflation link eh, da accoppiare secondo me anche al tasso fisso Abbiamo visto l'ultima lettura dell'inflazione eh, italiana all'11,9%, quindi molto, molto alta, eh, ho fatto due paragoni, sono andato a vedere sostanzialmente quanto rende un'altra emissione di BTP Italia che era stata mh, fatta a giugno eh, mh, e eh, in questo momento mh, rende comunque il 9,28% eh, e il, il rendimento di questa, di, di, della nuova emissione che è quella appunto che verrà collocata eh, nei prossimi 4 giorni, 3 giorni per investitori riteni per te, sì. investitori istituzionali dovrebbe attestarsi considerando l'inflazione di questo momento intorno al 9,20% mm. quindi molto, molto alto come, come rendimento ovviamente eh, l'incognita è qual è il futuro andamento dell'inflazione ed è per questo che dico che può aver senso a, a, a, al tasso inflation link abbinare anche dei tassi fissi in modo tale da essere sostanzialmente esposti in maniera corretta sia in caso di inflazione in salita sia Certo, ecco questo, questo è molto importante, peraltro Andrea l'altro approfondimento che poi tu lo stavi già accennando, eh, mi verrebbe da dire che questa emissione, eh, confermami se è corretto o se invece, invece smentisci mi se, se sto sbagliando, questa emissione arriva in un momento in cui la calma sembrerebbe essere tornata sui BTP e con lo spread che si è ridimensionato insomma no, rispetto ai giorni scorsi, e, secondo te come verrà recepito dai consumatori eh, questo, questo nuovo BTP? Ma secondo me dovrebbe riscuotere interesse, eh, se andiamo a vedere, appunto la cosa che secondo me può avere senso fare è andare a vedere una scadenza 2028 tasso fisso, ho preso un, una scadenza con un tasso cedolare dicembre 2028, 28, tasso cedolare 2,80%, in questo momento il rendimento a scadenza del bond a tasso fisso è del 3,24%, quindi cento è evidente che almeno per il primo anno c'è uno spread molto favorevole eh, per l'inflation link, poi ovviamente la scommessa e eh, anche le, le previsioni, eh, previsioni sull'inflazione sono tutte previsioni che vedono un'inflazione in calo, eh, per cui è, è probabile appunto che le maggiori soddisfazioni in, in, in, su questo titolo si abbiano più sul breve termine, quindi più su, su, sul prossimo anno, anno e mezzo piuttosto che sugli anni successivi, anche perché con il rialzo dei tassi e recessione eh, in vista, potre, quello che potrebbe succedere è il fatto che poi le aspettative di inflazione e l'inflazione caleranno e quindi eh, anche i tassi su questo BTP caleranno. Come hai fatto giustamente notare, lo spread anche BTP Bund è appena sopra 200, quindi è nella parte bassa del trading range degli ultimi mesi, che è stata sostanzialmente tra 200 e 250 punti base, eh, ovviamente esponendosi a questo um, strumento si va anche a prendere diciamo, il rischio credito Italia, però in questa, in questa fase appunto, uh, sembra che il mercato sia stia, re stia reagendo bene, quindi stia la volatilità e la, e la percezione del rischio sul nostro paese siano abbastanza sì. contente. Eh, sì, sì. Dall'altra parte, scusa, l'ultima cosa, negli eh, ultimi mesi, l'abbiamo detto più volte, i rendimenti di tutti i titoli governativi sono saliti molto e quindi secondo me ci si va a collocare in una fase abbastanza interessante proprio perché eh, la, la, diciamo, il sell off eh, c'è già stato, ecco, quindi anche a livello di timing può essere un buon momento per entrare. Altra cosa da dire prima di salutarti Andrea è che abbiamo detto appunto il titolo ha una durata di sei anni, chi acquista questo BTP e lo detiene fino alla scadenza avrà anche un premio fedeltà dell8 per 1000 Esattamente sì, questo è un, è un ulteriore vantaggio che si ha eh, appunto se si compra in collocamento e si tiene fino alla scadenza, quindi è un ulteriore è un ulteriore vantaggio per, per, chi lo, per, per chi lo acquista quindi secondo me appunto, ha senso valutarlo e ha senso allocare una parte del del patrimonio anche su questo tipo di strumento. Grazie Andrea De Gaetano per averci aiutati a capire di più di questa nuova emissione importante in questo momento storico, in questo contesto macroeconomico. A presto, naturalmente eh, invitiamo i nostri amici eh, e chi ci segue a prendere contatto con te. Buona giornata. Grazie mille, buona giornata. Grazie, buona grazie Andrea De Gaetano.